Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è il diario di viaggio on the road. Comincio oggi questa specie di piccola avventura dei vlog per estendere un po' il mio vlog dopo praticamente dieci anni di storia e lo faccio approfittando di due piccole cose. Una che è quella che vedete, eh, sono in auto perché io giro in auto non tantissimo, però a causa del mio lavoro spesso mi trovo a girare in auto per la città di Siracusa o per la provincia. E soprattutto io giro in auto con una telecamera, con una dashcam, e um, ho sempre pensato «ma prima o poi potrei cercare di unire, per così dire, l'utile al direttevole, approfittare della dashcam per realizzare dei filmati, per dare un po' di vita al mio canale YouTube». E in questo devo dire che sono stato un po' aiutato, un po' ispirato, oppure l'ho copiato radicalmente, da uno youtuber molto simpatico, vi metto il link al suo canale nella descrizione, si chiama Corduroy Roy Parco, è uno youtuber inglese, cioè uno youtuber, credo, canadese, parla in inglese, il canale in lingua inglese. Ed è uno youtuber che fa dei vlog eh, anche lui a bordo della macchina mentre si sposta. Da una parte appunto mi piaceva quest'idea, quindi ho detto ma perché non fare questo canale YouTube, perché non dare un po' di spinta a questo canale YouTube parlando degli argomenti che mi interessano, parlando di determinate cose non solo sul blog con i classici articoli scritti ma anche su YouTube, anche approfittando degli spazi quando vado da un cliente all'altro e approfittando della dashcam. E, mh, diciamo che rispetto al blog qui mi occuperò mh, soprattutto di altre cose, nel blog parlerò magari dei fatti di cronaca di costume, nel blog magari un po' di meno dei fatti di cronaca e intanto anzitutto, visto che sono un utente di YouTube da lunga data, parlerò magari degli utenti, dei canali YouTube che seguo, delle cose, dei filmati che ho visto su YouTube, mm, voglio prendere un impegno, tra l'altro. L'impegno che voglio prendere è quello di riuscire a, a pubblicare almeno un vlog alla settimana, salvo cose particolari. E, come dicevo, vi parlerò degli YouTuber, per esempio comincio oggi parlando appunto di Corduro Ipaco. Corduro Ipaco è questo signore simpaticissimo che racconta un po' I momenti della sua vita, racconta un po' quelli che sono fatti di cronaca, quelli che, che sono quello che è stato, per esempio, il Natale, i film di Natale, c'è cioè un video molto bello sui film di Natale. E in generale, e trovate comunque tutto nella descrizione del video. E in generale, mi è piaciuto molto questo approccio al vlog realizzato come un colloquio durante la guida del veicolo e come dicevo. In, usando la dashcam non farò soltanto dei vlog, cercherò di magari coinvolgervi, per esempio adesso c'è una bella ambulanza davanti a me, cercherò di coinvolgervi se ci sono situazioni particolari nel uh, traffico, grazie mille, cercherò di coinvolgervi se ci sono incidenti, cercherò di come è successo con l'incendio nel parcheggio dell'Ikea, di utilizzare la dashcam anche per eh, dimostrare un po' che, quello che è il mio spirito di volontario di soccorso e quello che è lo spirito della mia macchina, un amico diceva sembra l'auto di MacGyver e d'altronde io eh, non solo la dashcam in auto, in auto un estintore a polvere da 6 kg, in auto degli strumenti come il classico martellino frangivetri che tengo sempre a portata di mano. E ho una torcia di segnalazione, qui ho del materiale di pronto soccorso addirittura ehm, delle coperte, come si chiamano le metalline, quelle coperte di Mylar che si usano nelle situazioni di emergenza, e ho una cassetta di pronto soccorso abbastanza carica di roba, faccio, diciamo, mi tengo sempre pronto per ogni necessità, per ogni caso possibile di emergenza e giro con l'auto, come dicevo, per andare da un cliente all'altro spesso. Diciamo, il, il, buona parte del mio lavoro in realtà è il lavoro d'ufficio, però, dato che mi capita di spostarmi da una parte all'altra della città, mi capita anche di avere questi spazi vuoti, di avere questa possibilità di registrare dei filmati mentre sono in auto, ed è quello che cercherò di fare, vi parlerò un po', appunto, di quali sono i canali YouTube che guardo, che seguo ogni giorno, vi parlerò, ma magari anche di qualche volta anche di fatti di cronaca, di fatti che mi hanno colpito, si sente che sono un po' emozionato, questo è il mio primo vlog, ho studiato un po', ho lavorato un po', spero che funzioni tutto, anche perché la Dashcam funziona, ci mancherebbe altro, il problema è più che altro l'audio che mh, si sente perché in auto il sonoro rimbomba un po', risente dei rumori del veicolo, risente delle vibrazioni, risente delle splendide strade che ci sono a Siracusa, che come noterete sono tutto un buco, e tra l'altro questa dashcam è collegata al… è bloccata sul parabrezza ed è collegata al braccetto con la ventosa, con un sistema che vibrava tantissimo e che e ha avuto molti problemi, molte rogne. Ho dovuto proprio inventarmi tutto un sistema per bloccare il braccetto per evitare vibrazioni e tutto un sistema di gommini per evitare che le vibrazioni si trasmettessero anche al sonoro della telecamera. Che praticamente io quando parlo, ho fatto qualche prova a vedere come si sente l'audio. Quando parlo, adesso spero si senta un po' meglio. Poi quando lo riascolterò, vedrò se nel frattempo devo fare qualche altro aggiustamento, all'inizio allora, all proprio si sentiva un trrrrrr, spesso e volentieri, quindi dovrei aver risolto buona parte dei problemi legati alla vibrazione. Per il resto io direi che per oggi finisco qui e ci vediamo al prossimo vlog. Grazie a tutti, non dimenticatevi di seguirmi, di seguirmi e di iscrivervi al mio canale di seguirmi su Twitter, di seguirmi su Memi, che è questo social italiano, non sono su Facebook, per il momento ho scelto di allontanarmi da quel social per una scelta un po' complessa, magari un giorno ne parlerò, al momento tenete solo presente questo, non mi troverete su Facebook, però mi troverete su Twitter, mi troverete mio malgrado su Google+, Plus, per colpa di YouTube, perché... Senza l'iscrizione a Google Plus ormai non si può interagire con YouTube praticamente. E mi troverete su Memi, sulla descrizione metterò tutte le informazioni, metterò l'indirizzo del mio blog, anzi dei miei blog, il diario di viaggio, le pagine oscure. Però è tutto, ciao a tutti, buona continuazione e io intanto vado dal cliente.